One time, no fine Dopo tre, lontano da commissariata Questo rap ti pulizzo come l'acqua ossigenata uh. Lontano da chi fa l'effetto sonnifera Il rap ma ne scema perché è scema, mo firmana Non esiste niente che mi frena perché quando suona tu, vieni sulle palle fine A forza mi guardavo torci torcicollo A poste mi parla sta gente copia il collo io vedo che la cata canta le sue storie in una volta Ma tua botte è venuta e hai fine Giorgio Mastroto, dopo 1, no fang Gargano, Casariccia Se tu vieni chi pistola, noi portiamo arca e freccia chi sto tre nel lano, ma stiamo a che cuffia un Non viaggi mai da frata, frate, pur se non mi sai A picciopè, tarda, re, parda, test, da Fuma, non si ponele, faccia come esmeralda Io se li rima, già viva, fai troppo fine sotto un pass Clandestini in gandina, partimo prima che tu passi Dopo 1, non fang, mamma mia, mamma mia, da viaggio, mi vieni a curare a trena portemani di schema metri che messaggi io senti rima già viva fes troppo drina so pupas clandestini in gandina partimo prima che tu passi dopo anni non fangamo mani ma mine da viaggio chi ne accoraggi a trena portemani che ma madre, yeah. che Clandestine, ingandine, tu gusti, la mantine, ce truffa stima, di note, rima, sotto tossine, tafline, so vagune, chine, rima, straordinari, come l'edizione, dollari, so stazza, in da stazione, stazionaria, daria, tu ci arriva dopo, gomitrene, treni italia, stessa foto, stessa stanza, stessa cazzata, data, picata, in castra, Parta data, data, data, data, data, data, data, data, Bella snella, trucca e tacca tacca, pu benzina, adesso fiero de purtarti a farlo, via viaggio a strada. tentativa de fitcher A treno, vieni vicino a pomine tankini, senza bisogno di freni perché perchè non mette che musica salvo che salvo quest'anima libera le curremo. Tacco un trema assenza di coscienza, e senza qua crulemo. Stung in tutto il treno, parte che gain, ma pure ma nubbizza, non dico fiamma, spacchetti pumpa no gain. Osserva fuori stu' paisaggia, ogni volta è una saggia Noi posto no beccalo che massaggia che sono le bastarda rubacca vacca Vosso un garibata parmerciaggio trovate frate Mi hanno accolto con un amico e tantana Mi ha fatto danno chi sta nel per non fang Mi trovo l'untanero posto mio sto accusando il posto mie Chi cerca se costruì un futuro sicuro no So' partuta senza una lira, senza un amico Ma mai avuta paura mi ritrovo ogni mese a fare il tuo viaggio Scegli sempre tenendo il corpo e non sa che raggio Perché a basso funziona così Chiudiamo la tigia, chiudiamo la mariglia, chiudiamo la tassaccia Io senti il rimo e c'è viva a fare strofoflina sopra un bus Clandestini in cantina partiamo prima che tu passi Dopo un anno e non fanno che mi mandano i bambini da viaggio Tieni il coraggio, a ja, treno ma un dischema mentre che messaggio Io senti rima rimo e c'è viva a fare strofoflina sopra un bus Clandestini in cantina partiamo prima che tu passi Dopo un anno e non fanno che mi da i bambini da la trena è pur tema schema. Mentre che messaggio. è messaggio.